Quello, che, eh, fare, il primo esempio che faremo sul, sul simulatore è eh, l'esempio dell'ospedale da campo. Questo è in assoluto uno degli esempi che viene fatto più spesso quando, quando si parla di, di simulazione, con tutto che è abbastanza, abbastanza macabro. E eh, quello che eh, vogliamo simulare è un ospedale da campo. Quando in un periodo di 5 giorni arrivano 2000 pazienti, perché può esserci stata una qualche eh, guerra o battaglia eh, nei in quelle vicinanze, posso dire che l'arrivo dei pazienti è assolutamente casuale e la distribuzione eh, de degli orari di arrivo dei pazienti è uniforme. Eh. L'arrivo dei pazienti è casuale, eh, però diciamo, per avere il, il, il meglio dei due mondi, eh, quello che faccio è eh, prendere e memorizzare questi, generare casualmente gli arrivi, e una volta generati casualmente gli arrivi, memorizzarli in un database. In questo modo gli esperimenti sono ripetibili. Uh, e quindi io sono in grado di vedere che cosa succede fondamentalmente sono in grado di fare debug se qualcosa non funziona nel mio programma io sono in grado di uh, andare a vedere quali erano le, le, le condizioni che hanno, che hanno creato il, il problema uh, bisogna stare attenti quando io uso del, dei dati appunto uh, fissi per così dire al problema dell'overfitting per cui io magari Potrei trovare una serie di elementi che rendono il mio ospedale particolarmente efficiente e funzionante, che però sono dovuti a un, a un qualche caso nel, nell'arrivo. Io sto sfruttando una qualche caratteristica casuale della, della, del come arrivano i miei pazienti, per cui non è, tanto, non è una strategia buona quella che ho pensato, ma è una strategia fortunata il che vuol dire che se anche soltanto un paziente arrivasse un po' prima o un po' dopo il tutto si ripianta quindi una volta che il mio programma funziona probabilmente vale la pena di fare queste, queste prove almeno con con, con dei con duemila pazienti che arrivano a orari leggermente diversi oppure di renderle realmente casuali allora, il, No, scusatemi se, se non è particolarmente allegro come, come esempio. Eh, possiamo immaginare che i pazienti siano eh, classificati con eh, un colore. Questo è quello che solitamente viene chiamato triage con, eh, nel, eh, negli ospedali da campo. Allora, eh, pazienti rossi. I pazienti rossi sono pazienti che hanno bisogno di cure immediate per cui devono in qualche modo essere, hanno bisogno di un medico perché sennò no entro un'ora eh, moriranno. Pazienti gialli, eh, condizioni più o meno stabili, hanno bisogno di eh, cure mediche entro sei ore, sennò no anche loro eh, lasceranno questa, questa terra. Verdi, mh, possono stare 12 ore senza, senza avere problemi bianchi sono quelli che vengono chiamati il, i feriti camminanti, è gente che è arrivata nel, nel, nel centro di, di assistenza sulle loro gambe, perché sono, hanno un graffero da qualche parte, per cui tendenzialmente se proprio c'è tempo va bene, li medichiamo, ma se no possiamo anche dimenticarci. E, eh, beh, nella simulazione che, eh, nel piccolo programma di simulazione che ho messo ho anche considerato i pazienti neri che sono pazienti morti, ovviamente non, non arrivano al pronto soccorso i pazienti morti non, eh, solitamente, però eh, lo, lo, li considero perché se un paziente muore durante il, il, il percorso lo, lo, lo considero, metto nero il suo colore. Allora, eh, a questo punto bisogna iniziare a uh, pensare che cosa succede e quindi provare a immaginare una situazione, uh, diciamo modellare il nostro, il nostro ospedale da campo. Allora, il, uh, quello che io posso immaginare nel mio ospedale da campo è quello di avere una unica lista d'attesa, in qualche modo una, una lista d'attesa e uh, la priorità è data prima dal eh, triage e quindi i rossi passeranno davanti al, ai gialli che passeranno davanti ai verdi che passeranno davanti ai, bian ai, ai bianchi e eh, una volta divisi per eh, tempo beh quello che io posso occuparmi è di quando sono arrivati quindi fra i rossi vado a eh, vado a curare chi è rosso ed è arrivato prima eh, un'altra questa, questa è probabilmente la, la strategia che io provo a uh, usare nelle mie simulazioni e vale la pena di fermarsi a pensare un attimo se questa strategia ha, ha senso oppure no uh, ad esempio quello che potrei uh, decidere e, e, so, so, appunto, sono cose particolarmente poco allegre e ad esempio se un paziente è rosso e sta aspettando da più di tot non me ne occupo più lo lascio morire questo può non essere particolarmente bello, però io faccio una simulazione e vedo che magari in questo modo riesco a, a, in, a in media salvare più persone che non a iniziare a curare persone che tanto probabilmente lasceranno le cuoie sotto i ferri vero o falso? Devo fare una prova Uh, Un'altra un grossa uh, un, un altro grosso elemento che io considero nel, nel, mio, nel mio simulatore è che uh, quando un dottore inizia a uh, trattare un paziente non può essere interrotto. Quindi, se un dottore inizia a trattare un paziente magari poco grave, comunque. Continua a restare lì e non viene più interrotto fino a che non, non, non lavora, non, non ha finito di, di curare. Uh, va bene. Un dottore ha bisogno di 30 minuti per curare un paziente, indipendentemente da qual era la sua gravità, e dopo i primi 15 minuti di cura, un paziente, uh, il paziente esce dal esce dal pericolo, non, non rischia più di morire quindi eh, riuscirà a sopravvivere eh, dopo qui, allora iniziamo a vedere quelli che possono essere gli eventi eh, in, un, in, un in un simulatore di questo tipo io ho un paziente che arriva e questo può essere un evento eh, questo paziente viene assegnato a un dottore eh, quando il dottore inizia a curare un paziente io posso prendere il, segnare un evento che accadrà che fra 15 minuti il paziente non rischia più di morire e fra 30 minuti il medico ha finito di lavorare con il paziente. Quindi immaginiamo il nostro simulatore, io ho eh, evento, arriva paziente, quando il paziente arriva io in base a quello che è la sua gravità segno l'evento della sua morte. Quello arriva e io segno che un'ora dopo morirà, sei ore dopo morirà, 12 ore dopo morirà, quello, quello che è eh, rispetto al suo livello di gravità. Quando un medico smette di curare un paziente, il medico si libera, va a vedere nell nella lista dei pazienti in attesa, prende il primo paziente in attesa e genererà di nuovo degli altri eventi. Paziente guarito, e, eh, cioè paziente fuori dal, dal pericolo di, di, di vita e paziente guarito. E io andrò avanti a processare gli eventi man mano che arrivano, per cui se io trovo un evento paziente guarito, me lo segno come ormai fuori pericolo, se io trovo l'evento paziente morto, beh vado a vedere perché magari è l'evento spurio eh, di un paziente morto che in realtà è stato era diciamo, quando sarebbe avvenuta la morte di un paziente, ma in realtà quel paziente è già stato uh, curato dal, da un medico e quindi semplicemente lo ignoro, eccetera. Il uh, simulatore che metto in piedi ha un uh, modello assolutamente appunto, come ho detto, semplicistico. Il, uh, i miei, uh, le, le mie i miei arrivi sono sì casuali però messi in un database e questo mi garantisce di poter ripetere gli esperimenti e di nuovo lo scenario, quali sono le strategie, quali sono queste cose andatelo a scrivere direttamente nel codice e ogni volta che cambiate idea cambiate, cambiate il codice e scrivete, scrivete in un altro modo. Uh, questi, questi simulatori non sono programmi che uno pensa di usare e riusare diciamo in qualche modo uh, più e più volte con dati diversi sono veramente dei programmi che io costruisco vado avanti a fare esperimenti cercando di capire tutte le volte mi rendo conto che forse avrei, dovrei aggiungere un dettaglio forse dovrei toglierlo, cambiare strategia eccetera quando alla fine funziona lo prendo e lo butto via perché ho ottenuto il mio risultato non è un programma che io scrivo e dopo che ho finito di scriverlo inizio a usarlo in modo pesante sempre lo stesso. E a quel punto ha senso fare tutta una serie di ottimizzazioni e tutta una serie di cure eh, su, su quella che è diciamo, l'interfaccia del, del programma. Allora, il, per quanto riguarda il mio, il mio simulatore, quello che io posso fare è eh, il core della simulazione è la classe, è la classe eh, ospedale da campo. La classe field hospital contiene il, la base della mia, del, mio, del mio simulatore. Il, I dati che eh, ho bisogno per far andare avanti la simulazione, beh c'è ovviamente la event list. Eh, sempre, non è una lista ma è una priority queue, che contiene gli eventi eh, poi avrò bisogno di una lista di dottori quali sono i dottori disponibili che eh, mi serve durante, durante la simulazione sapere se un dottore viene assegnato o quando un dottore torna in qualche modo disponibile mi serve una uh, waiting list quindi sapere qual è il paziente il primo paziente che devo che devo in qualche modo curare questa la waiting list è sicuramente una priority queue però quale è la, eh, la funzione che uso per eh, confrontare il, due elementi e decidere quale è più eh, quale deve venire prima e quale deve venire dopo dipende e questo è un elemento su cui probabilmente vale la pena di giocare e pensare durante, durante la simulazione e poi ho un po' bisogno di, di, di qualche dato eh, ausiliario, ma eh, una mappa dei pazienti unicamente, perché così so eh, nome e cognome dei vari pazienti e sono in grado in qualche modo di andarli a tracciare nel mio database. È eh, fondamentale quando mi sto occupando e quando sto cercando di, di fare un, un simulatore. Uh, mi servono delle, delle, un po' di statistiche perché l'obiettivo della simulazione non è così tanto per fare è uh, riuscire a vedere un po' come si comporta il sistema quindi ad esempio devo tenere traccia di quante persone muoiono, quante persone guariscono quante persone vengono curate dopo quanto tempo, qual è il tempo medio di attesa eccetera eccetera quindi la parte di statistica nel caso della, della simulazione è sicuramente una parte abbastanza corposa, dovete cercare di, di immaginare quali sono gli elementi che ha senso andare a osservare quali sono il, in modo da, da poter avere un, un qualche feedback sul, sulla, vostra, sulla vostra simulazione. E poi abbiamo vabbè, quello che ormai siete tutti quanti abituati a fare, ad avere, ed è il, il DAO, il BIN. Il, e la, la connessione con il database non, lo, non conoscevo ancora il pooling, quindi ovviamente qui non c'è. Se proviamo a vedere, perché recording finished? Se eh, proviamo a vedere il, il database, vedete che ho 2000 pazienti che arrivano a, a intervalli di tempo inizialmente totalmente casuali in cui ho semplicemente il codice del paziente, l'ora a cui arriva il paziente e eh, qual è il, il triage del paziente, quindi se è un codice verde, bianco o rosso. Eh, ho poi un, una tabella di pazienti che semplicemente mi unisce il, il codice del, del paziente, l'indice del paziente con... Un, un nome che può servirmi come, in modo leggermente più descrittivo per sapere cosa è successo eh, mettendo insieme i due, i due dati io ho che un certo paziente arriva a una certa, in un certo momento con, una, con, un certo, con un certo codice questa è molto semplicemente la base dati mm -hmm. Vuol dire che il, il connect, il DAO e il bin non dovrebbero creare nessuna nessuna particolare, non dovrebbero avere nessuna ragione di, di, di, di interesse. Il, il paziente. Ah, diciamo la sua classe di eh, triage quindi la, la, la, la situazione e eh, in qualche modo il suo stato lo stato mi serve perché io devo essere in grado di, nel, nella mia uh, simulazione io non sono in grado di rimuovere gli eventi dalla coda degli eventi questa è una cosa che succede molto di frequente per cui eh, io posso eh, avere un evento sapendo che John Smith è guarito e successivamente un evento che mi, segna, che, che mi segnala che John Smith è morto. Allora io devo eh, essere in grado di risolvere questa situazione perché i vari elementi all'interno del, all del, del mio simulatore possono generare eventi diversi. Quindi eh, io devo sapere qual è lo stato di eh, John Smith fondamentalmente, per cui se arriva un, eh, un evento di morte e eh, John Smith è in modalità ferita, beh, diventa morto. Se è, arriva l'evento di morte ma lui è già stato curato, posso semplicemente ignorare l'evento di morte. Quindi in realtà ho bisogno di due elementi, due, due elementi diversi, ma ripeto, quali sono i due elementi diversi in questo caso specifico non è particolarmente interessante è senz'altro interessante eh, ricordarsi che in una simulazione ad eventi io posso trovarmi nella, nella situazione di dover ignorare degli eventi, perché in qualche modo specificano delle cose che ormai sono vecchie e non, è già successo qualche altra cosa e quindi io posso semplicemente limitarmi a ignorare l'evento, questa è una cosa che può succedere e quindi devo essere in grado di, di, di gestirlo Vabbè, molto semplicemente il nostro oggetto ha un nome lo status e un altro po' di normale amministrazione quello che forse vale la pena di iniziare a guardare è l'evento. Allora, io prevedo unicamente questi, questi eventi all'interno del mio simulatore. Io ho l'arrivo di un paziente, un paziente che si... Eh, Viene, viene, diciamo che si ristabilisce un paziente che muore o un dottore che diventa disponibile. Quindi la situazione, diciamo, gli eventi che io gestisco nel mio simulatore sono nuovo paziente, paziente salvato, paziente morto e dottore disponibile. Il, il mio evento avrà come, eh, come ho detto prima, eh, tre campi, il, il tempo, e lì uso semplicemente un long per segnarmi quando avviene l'evento, qual è il tipo dell'evento, ed è una, un enum, in base alla, a quelli che sono i tipi possibili di eventi, e eventualmente un dato un intero eh, ho una funzione eh, mi trasforma un evento in, in una stringa unicamente per, fare qualche, per per poterlo stampare in modo più o meno carino eh, che mi dà una marea di warning perché in realtà cercare di, tra, di passare da un long a una data eh, non è un'operazione così semplice in Java perché a voler essere precisi uno dovrebbe considerare qual è il, i settaggi legati alla regione in cui si trova i differenti fusi orari eccetera, cosa che invece io decido di, di, di ignorare completamente quindi mi dà un po' di warning qui ma tutti questi metodi sono deprecati La mia, il mio Ho bisogno di, eh, quindi quando lo voglio stampare, prendere un evento e lo trasformo in una stringa tirando fuori appunto il tag che, che, che mi identifica quando è l'evento. Questo lo faccio soltanto per, per, per, avere qualche forma di, di, per poterlo visualizzare in qualche modo, in modo da, da riuscire a capire che cosa sta succedendo. E, eh, ho bisogno del compare e questa è la cosa fondamentale, però ripeto, se eh, io non vedo ragioni per fare diversamente, se alla fine io uso un long per segnarmi quando avvengono i vari eventi, ed è un long abbastanza, abbastanza grande ed è abbastanza, mi dà spazio per, per, per gestire eh, numerosi eventi, a questo punto per confrontare posso semplicemente dire che faccio il confronto fra, fra long e vedo quale è il più piccolo e quello sarà il primo evento che succede quindi la classe eh, evento ripeto non, pensando a programmi diversi che uno può fare simulatori diversi probabilmente l'unica parte che va sicuramente modificata è questa ed è quella in cui io quindi de definisco quali sono gli eventi possibili e eh, potrebbe aver senso modificare il dato se io ho bisogno di associare ad un evento alcuni, alcuni parametri eh, in questo caso un intero mi basta però se io potrei aver bisogno di associare all'evento parametri diversi e in questo caso eh, quello che qui è il dato va, va modificato a parte questo, credo che in la, la, una grossa uh, classe di problemi, la, una grossa numero di problemi diversi, la classe evento rimanga pressoché immutata. guardiamo la classe eh, field hospital allora come avevamo detto io ho bisogno di, eh, della mia event queue e questa è di nuovo la cosa che posso dire che c'è praticamente sempre quando ho una, una simulazione quindi ho il, una priority queue di eventi in cui io vado a sputare dentro gli eventi e poi vado a prenderli man mano che vengono che, che succede qualcosa. E poi abbiamo una, eh, un array list di dottori che mi serve per gestire quando, eh, che dottori sono disponibili e quanti dottori sono disponibili e come e avrò la mia waiting list che mi dice eh, qual è il prossimo paziente che devo, che devo curare. E poi posso aver bisogno di fare un po' di statistiche, ma questo lo, lo, lo vediamo successivamente. I più normali setter è una, una procedura per aggiungere un dottore. Ma io voglio aggiungere un dottore in realtà perché nella prima versione della mia simulazione l'unica cosa a cui sono realmente curioso è di vedere che cosa succede eh, ad aumentare il numero di dottori quindi voglio avere un sistema abbastanza veloce che mi permetta di modificare quelli che sono i dottori all'interno della mia simulazione quindi quello a cui penso è La procedura main che non, fa unicamente, che non fa unicamente quello che abbiamo visto sul, sui lucidi e quindi finché ci sono eventi genera gli eventi, ma prima di eh, fare questo eh, in qualche modo seleziona un certo numero di dottori. Quindi io da dentro il main inserisco un certo numero di dottori e poi lancio la simulazione e vedo che cosa succede. Questo di nuovo vi fa vedere come io intendo usare questo simulatore. Eh, il simulatore lo uso modificando il codice a mano, lanciandolo e guardando il risultato, e magari segnandomelo su un foglietto. Ma è, è, è uno strumento che io uso e che continuo a modificare nel codice, continuo a scriverlo, non è un programma che prima... Faccio e quando ho fatto e finito, a quel momento inizio a usare. È un programma che costantemente vado, ne scrivo un pezzetto, lo lancio, prendo il risultato, ne scrivo un pezzetto, lo lancio, prendo il risultato e vado avanti in questo modo. Allora, dal momento che io ero interessato, di, eh, io ero interessato a eh, vedere cosa succedeva modificando il numero di eh, dottori all'interno del mio ospedale, eh, da campo ho usato questo, questo sistema per, perché fosse semplice aggiungere o togliere un dottore ma ripeto non, non prendetelo come una, una regola questi sono programmi che possono essere affrontati e scritti in svariati modi, modi diversi la ad event va bene questo è Abbastanza, abbastanza semplice io aggiungo un, un evento alla mia coda una funzione in qualche modo che mi permetta di eh, riportare verso l'esterno il, il fatto che la coda degli eventi è vuota quindi eh, in maniera che dall'esterno, dal main io sia in grado di controllare se la coda degli eventi è finita oppure no, quindi io questa funzione more event che mi, che mi risponde se la mia quella degli eventi è vuota. Di nuovo questo segue l'impostazione che ho usato di dire che è il main che fa tutti i singoli passi della, della simulazione. Avrei potuto fare diversamente eh, avendo una funzione che era semplicemente simula tutto e poi dentro la funzione simula tutto andavo a controllare se la coda degli eventi era, era vuota e siamo finalmente arrivati alla funzione che è il, il grosso cardine di tutto il nostro simulatore ed è la, uh, la funzione che mi serve per processare un evento Allora, la prima cosa che faccio è andare a prendere l'evento e a questo punto in base al tipo di evento ho una serie di switch ho una serie di case all'interno di un grande switch se il mio uh, faccio se il, mio, se il paziente se il case è l'arrivo di un paziente beh, se è l'arrivo di un paziente avrò un ulteriore switch l'ulteriore switch è in base a qual è la gravità del paziente che può essere rossa gialla verde o bianca eh, o nera anche tutto sommato nera è eh, un pochino troppo tardi ma allora eh, diciamo se arriva un paziente etichettato come rosso guardate cosa io vado a fare vado a aggiungere un evento nella mia coda degli eventi io vado a schedulare la sua morte un certo punto avanti nel tempo la stessa cosa faccio se il paziente è giallo o verde. In tutti questi casi io schedulo la sua morte. Poi, se mi è andata bene, riesco a salvarlo prima, cosa che spero di fare. E quindi, quando arriverà l'evento morte, posso tranquillamente ignorarlo. Uh, se invece non ce l'ho fatta, l'evento morte arriva prima degli altri. Ripeto, scusatemi su, su questo esempio, ma la manca, però... però quindi nel caso che sia eh, rosso, giallo o verde io andrò semplicemente a segnare nel tempo più avanti, a distanza di tempo diverso, se, eh, il, eh, quando deve avvenire il caso morte del paziente. Eh, in questo caso vedete che il tutto è deterministico, potrebbe anche non esserlo, potrei mettere un punto X nel futuro eh, casuale. A questo punto per avere un qualche dato dovrei lanciare più volte la simulazione e vedere un po' che cosa succede. Diciamo che i vantaggi e gli svantaggi del, dell'avere degli elementi casuali sono abbastanza ovvi. I vantaggi è che non corro il rischio di andare proprio a beccare un punto particolarmente fortunato o particolarmente sfortunato. Gli svantaggi sono che una simulazione sola sicuramente non mi basta, devo ripetere un bel po' di volte e vedere un po' cosa succede. Nel caso di paziente bianco, che erano il uh, walking wounded, quindi quello che camminava uh, senza, senza, senza essere troppo grave, no, non metto nulla, anche se non lo curo comunque sta bene. Nel caso del black, beh, il black in teoria non avrebbe dovuto presentarsi direttamente, però... Altro, altro caso in cui non devo fare assolutamente nulla perché comunque sia il paziente è morto. Già. A questo punto, dopo aver uh, il, la, lo switch, quello che faceva era semplicemente uh, segnarsi quando sarebbe successo qualcosa al paziente, indipendentemente da tutto, io lo inserisco nella coda dei pazienti in attesa. Quindi in base, al, cioè in base a nulla, semplicemente io prendo il paziente e lo vado a mettere dentro i pazienti in attesa. Notate che io uso il campo data come eh, indice del paziente. Quindi nel caso del, dell'evento io ho il campo data, se sto parlando dell'arrivo di un paziente, il campo data mi contiene qual è il numero, il codice identificativo del paziente che è appena arrivato. Quindi io lo vado a inserire in coda a un certo tempo. La cosa più eh, bella che può succedere come evento è che un paziente si è, eh, è in qualche modo guarito, un paziente è in qualche modo, sono riuscito a far guarire un paziente, allora a questo punto eh, vado a vedere qual è lo stato del paziente. E, eh, lo, lo, e aggiorno il suo stato. Notate che se mi è andata bene io guarisco un paziente e dopo mi arriva l'evento paziente morto, quindi prima il paziente è guarito e dopo io ho un evento in cui quel paziente muore e quindi posso tranquillamente ignorarlo. Se le cose sono andate male magari io ho iniziato a curare un paziente però non ho fatto in tempo a non sono passati 15 minuti a curarlo eh, prima che il poveraccio eh, sia, sia morto, allora il, in questo caso ho l'evento morte che precede l'evento guarito, quindi io potrei avere un evento guarito su un paziente che di fatto è già morto. Allora se il paziente è morto, vabbè, non, posso, non posso farci nulla, se invece il paziente eh, non era ancora morto allora lo posso segnare come guarito e quindi segno nel suo stato che l'abbiamo salvato il triage diventa bianco e vabbè, lo stampo perché sono contento di questo un discorso assolutamente analogo succede quando io ho un evento paziente morto a quel momento se il paziente era ferito quindi non era stato ancora curato allora lo segno come morto Differentemente posso ignorare l'evento perché non, ha, non ho bisogno perché quel paziente ad esempio è stato già curato e quindi l'evento eh, istante della morte del paziente può essere semplicemente ignorato. Oppure un dottore può diventare disponibile. Allora eh, se il dottore diventa disponibile, beh, lo devo rimettere fra i dottori in qualche modo disponibili. Questa è la, la fase iniziale in cui io semplicemente mi sto limitando a eh, processare l'evento. Manca ancora, e a questo punto però direi che lo vediamo domani, quello che io devo fare comunque per aggiornare lo stato interno del sistema. Quindi io ho processato l'evento, il che fondamentalmente è consistito nel leggere un evento e nel generare una serie di nuovi eventi eh, in futuro. Quello che mi manca è aggiornare tutto il resto dello stato del, del sistema e quindi in particolar modo eh, andare a vedere come i medici possono iniziare le cure dei vari pazienti. Ripeto, rinnovo le mie scuse per un esempio così macabro, purtroppo però sono cose che succedono, per cui se questo vi spingerà a dare una parte dei vostri soldi o comprare diari di emergency o di qualche altro gruppo che, che cerca di aiutare le vittime di guerra, ben venga.